Grazie Presidente, sarò rapidissimo per confermare eh, l'interesse della maggioranza per far sì che Roma sia una capitale cardioprotetta e così come abbiamo eh, dato il nostro contributo prevedendo in bilancio i fondi necessari per l'acquisto dei primi defibrillatori, per il, la formazione del personale eccetera. Anche con questa proposta siamo d'accordo, ovvero quella di prevedere anche nelle eh, farmacie farmacap eh, la presenza dei defibrillatori e nel, nei mezzi della protezione civile eh, poiché eh, però il, eh, queste previsioni sono in una delibera di assemblea capitolina, chiederei se il firmatario è d'accordo di eh, ritirare l'atto in quanto potremmo lavorare direttamente ad, un, eh, ad una modifica, ad un aggiornamento della proposta in quanto la non può modificare esatto, un atto di assemblea capitolina e questo si può fare per, me, per, per noi insomma, anche da, da domani, quindi eh, presentando una modifica alla delibera di assemblea capitolina a firma di, di figli o meno di, di proponenti insomma, e, e valutare eh, di, in quel contesto, quindi essere direttamente noi ad inserire nell'atto questa previsione sulla quale, ecco, comunque eh, vorrei precisare, siamo assolutamente d'accordo.